Ciao da Laura di Kairos Comunicazioni in questo video andiamo a vedere quanto costa un sito internet. Ti aiuterò nel rispondere a questa domanda e ti darò tre alternative. Costa 300, 500 o 2000 euro? Hai risposto? Che cosa hai risposto? qualunque sia stata la tua risposta è sbagliata. Beh permettimi un po' questo gioco perché effettivamente non è possibile dire quanto costa un sito internet perché il sito internet è un prodotto che non esiste, non esiste prima della tua richiesta. È un po' come una casa, una cucina, un progetto che deve essere realizzato che ancora non esiste e che quindi può avere infiniti prezzi anche organizzare un matrimonio? Beh un matrimonio può costare pochissimo, può costare veramente migliaia e migliaia di euro, dipende da quello che tu vuoi. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose, la prima è che se lo desideri nel link in descrizione puoi chiedere un'ora della nostra consulenza gratuita, l'altra è che puoi iscriverti al canale cliccando sul pulsante iscriviti e sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se è vero che non posso dirti quanto costa un sito internet a priori, posso però dirti quali sono i parametri da tenere in considerazione perché tu possa essere più capace di valutare un preventivo, capire che cosa va ad influire il prezzo di un sito internet. Innanzitutto il sistema in cui è stato realizzato. Parliamo di un sito custom, cioè un sito completamente personalizzato da un programmatore che ha costruito un linguaggio di programmazione per te? Oppure, per esempio, parliamo di un sito realizzato con un CMS open source come può essere WordPress, Joomla, Magento, eccetera, quindi delle funzionalità dei software che già esistono ed è necessario adattarle alle tue esigenze? Beh, questo è un primo parametro che fa già la differenza un secondo fattore da tenere in considerazione è sicuramente l'esperienza del webmaster del soggetto che andrà a realizzare il tuo sito internet si tratta di un amatore che si sta un po' dilettando nella realizzazione dei siti web? Si tratta di una agenzia, di una web agency oppure di un freelance? Questi sono fattori che fanno la differenza, perché l'esperienza ovviamente è un valore importante nella realizzazione di un progetto professionale e quindi anche questo andrà ad influire probabilmente in una percentuale sul valore del sito internet e quindi del preventivo e del suo costo. Un altro elemento indubbiamente importante sono le funzionalità di questo sito. Si tratta di un sito vetrina? un sito che ti serve semplicemente per dare delle informazioni sulla tua attività, aggiornato molto raramente con delle pagine più o meno statiche, oppure si tratta di un e-commerce, oppure di una piattaforma dove sono previste tutta una serie di funzionalità uh, di pagamenti, di rilascio di informazioni. Beh, Tutte le funzionalità che vanno a costituire un sito internet rappresentano dei parametri che vanno a determinare l'aumento o la diminuzione del suo prezzo. Un altro fattore da tenere sicuramente in considerazione è quello della creazione di contenuti. I contenuti saranno forniti da te? cioè i testi, le immagini, eventuali pdf, documenti da inserire sono già pronti o è necessario che qualcuno realizzi per esempio le fotografie quindi un fotografo professionista oppure che ti affidi a qualcuno per la realizzazione dei testi. È chiaro che se hai necessità di far realizzare i contenuti del sito internet da una persona e quindi anche affidarle alla tua web agency sicuramente il prezzo del sito sarà più alto rispetto ad un preventivo dove questa attività non è prevista. Un ulteriore Elemento da tenere in considerazione è quella della ottimizzazione in chiave SEO del tuo sito internet. Ebbene sì, perché un preventivo per la realizzazione del sito internet non necessariamente prevede la ottimizzazione SEO e tutto un servizio di posizionamento. Un conto è realizzare il sito internet. Un conto è lavorare all'interno di questo sito internet con una strategia mirata che parta dalla ricerca di parole chiave, dall'individuazione dei concorrenti per creare un sito che non solo sia bello, non solo sia veloce, non solo sia visibile, ma sia anche un sito che appaia nei risultati di ricerca. Beh come vedi sono tanti i fattori che possono influenzare il preventivo e il costo quindi di un sito internet